Ciao a tutti! Oggi prepareremo le focaccine morbide. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 circa. Gli ingredienti sono latte, farina tipo 0, lievito, zucchero, strutto, sale, sale grosso, pepe, rosmarino e olio. Diamo il via alla ricetta. Tiriamo all'interno del boccale il latte. lo strutto, lo zucchero e il lievito e facciamo amalgamare per un minuto. 37 gradi, velocità 4. Adesso aggiungiamo la farina e il sale fino. E facciamo impastare per 3 minuti. A velocità spiga. Il nostro impasto è pronto. Andiamola a trasferire in una ciotola unta d'olio. Rifestiamolo con pellicola trasparente e lasciamolo lievitare un'ora. Il nostro impasto è lievitato, andiamolo a stendere. Abbiamo steso l'impasto lasciando uno spessore di circa mezzo centimetro adesso con dito andiamo a creare dei forellini su tutto l'impasto adesso prendiamo l'olio e spennelliamolo sulla superficie del nostro impasto adesso mettiamo il sale grosso Il rosmarino e il pepe nero. Trasferiamo il tutto in una teglia da forno e andiamo a infornare a forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 20 minuti. La focaccia morbida è pronta, andiamola a porzionare. Focaccine morbide, grazie e alla prossima ricetta.